Da più di dieci anni Wikimedia Italia porta Wikipedia e gli altri progetti della galassia Wikimedia nelle scuole. Da allora migliaia di studenti italiani hanno scritto voci enciclopediche, hanno realizzato ebook e pubblicato contenuti fotografici e multimediali con licenza libera, sviluppando competenze informative e digitali e il pensiero critico fondamentale nella società della conoscenza. Anche per questo abbiamo stipulato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, pubblicato una serie di school kit nel curriculum di Educazione Civica Digitale, attivato percorsi di formazione docenti e messo a disposizione del mondo della scuola una serie di risorse educative aperte, utilissime anche nella didattica a distanza.